dal 1984, Vivi città è legata alla promozione di ogni tipo di diritto, da quello ovviamente dell'accesso alla pratica sportiva, a quello della sostenibilità ambientale, a quello contro ogni discriminazione e pregiudizio e ovviamente quello della pace. 38esima edizione di Vivicità, la corsa più grande del mondo, una manifestazione podistica internazionale che abbina il lato competitivo della 10 km a un grande spazio dato alla camminata ludico-motoria ricreativa aperta a tutti. Sono state infatti tantissime le famiglie cittadini che in 34 città italiane, ed europei hanno deciso di passare alcune ore assieme in movimento all'aria aperta con un'unica classifica compensata la corsa dei diritti questo è il sottotitolo scelto quest'anno diritto alla pace alla tutela dell'ambiente e a vivere una vita più dignitosa per le persone costrette nelle carceri continuerà questo nostro impegno l'impegno è quello di rafforzare tutte le nostre attività e diciamo far così per far diventare sempre più protagonisti cittadini e cittadini ovviamente non dimenticandoci il valore dello sport come prevenzione e promozione della salute.